Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a fare uno dei miei test preferiti, come avrete intuito dall'intro, quello di sparare a dei piccoli droni. Sì, perché la soddisfazione di sparare con il soffiatore aria intorno ai 40-45 km/h a dei droni a 249 grammi è una soddisfazione pazzesca perché si vedono questi piccoli droni lottare contro l'aria con una forza incredibile. E il test che andremo a fare oggi è fra loro due. Il mai vecchio DJI Mini 2 e il nuovissimo DJI Mini 3. Però eh, questi due droni che vengono dati entrambi per classe 5 a livello di resistenza al vento, quindi eh, a vento intorno ai 30-35 km orari noi ne spareremo intorno ai 40-45, eh, staremo a una distanza col soffiatore intorno ai 40 cm circa, magari anche qualcosa meno. E sono davvero curioso di fare questo test perché eh, sì, è vero, hanno la stessa resistenza al vento ma hanno una conformità eh, strutturale completamente diversa perché DJI con questo nuovo modello... Ha stravolto quello che era la versione precedente, adesso abbiamo un drone molto più grande dal punto di vista eh, delle dimensioni dei bracci, infatti guardate quanto sono più lunghi i bracci eh, di questo nuovo modello rispetto al precedente, anche a livello di eh, corpo drone completamente diverso e soprattutto completamente diversa l'inclinazione delle eliche, qua abbiamo delle eliche praticamente orizzontali, eh, qua abbiamo le eliche e i bracci che sono inclinati, non sono messi perfettamente orizzontali, quindi una concezione a livello di Ingegnerizzazione del progetto completamente diversa ed è questo che mi incuriosisce parecchio: vedere come con un'area sparata a circa 40 km/h, eh, se il comportamento di lui sarà uguale a quello della sua versione precedente, cioè il Mini 2, che resistenza al vento, tanta roba. Con lui ho volato in condizioni da paura ed è sempre tornato e quindi mi incuriosisce questo, probabilmente sarà uguale o addirittura meglio, non lo so, lo scopriremo adesso in questo video quindi detto tutto questo direi di non perdere altro tempo e iniziamo a fare quello che mi piace di più fare con loro cioè sparargli aria allora ci siamo, iniziamo con il DJI Mini 2 che è già lì pronto, quindi andiamo ad accendere i motori ed eccolo qua fermo in overing ovviamente overing è sempre incredibile per quanto riguarda il DJI Mini 2 vado a farlo alzare un attimo di quota questa sarà la nostra altezza quindi circa un'altezza di un metro e mezzo metto giù il radiocomando e prendo il mio fucile spararia ok ragazzi ci siamo ho la mia arma in mano la mia arma preferita e adesso iniziamo a sparare aria spareremo sia frontalmente che lateralmente che sulla parte posteriore del drone, quindi faremo tutti i lati del drone e vediamo il suo comportamento. Quindi adesso 3, 2, 1, adesso, quindi adesso sto circa a un metro, poi vado ad avvicinarmi. Quindi 3, 2, 1, fuoco! Così sono circa a 30-40 centimetri di sposto, mini 2. Allora, ah, l'ha fatto girare. Guardate come l'ha fatto girare. Ora è tornato in posizione. Adesso da dietro. Mi vado da parte da questa parte. Guardatelo. Aggressivissimo. Però avete visto come si è girato quando gli sono andato da, parte, da questa parte? ce l'ho beccato. Guardate se lo becco così come si muove. Fantastico. Però torna sempre in posizione. Guardatelo davanti. È pazzesco. Pazzesco. Allora, avete visto come lui resiste l'ho fatto addirittura ruotare su se stesso perché gli sono andato con l'aria da questa posizione qua quindi l'ha beccato in questo lato in diagonale l'ha fatto ruotare su se stesso ma poi lui si è riposizionato, eh, diciamo nel punto in cui doveva stare cioè nel punto in cui ho iniziato il tutto ed è stato comunque incredibile perché è vero che ha fatto questo movimento anomalo però poi ritornando nella sua posizione iniziale che poi è questa quella che stiamo vedendo tuttora quindi direi che lui sempre tanta roba e adesso sono curioso di vedere come sarà il nuovo arrivato il DJI Mini 3 Pro contro il mio soffiatore quindi atterriamo con lui e decolliamo con l'altro perfetto DJI Mini 3 Pro pronto andiamo a farlo decollare ed eccolo qua vado anche lui a farlo alzare un po di quota lo porto circa un metro e mezzo sì ci siamo vado ad appoggiare lo smart controller e prendo il fucile perfetto ci siamo fucile pronto mira partiamo anche qua da circa un metro di distanza poi mi avvicino e faccio tutti i lati del drone quindi 3 2 1 fuoco mi avvicino Vediamo se, ok, guardatelo. Guardate. Wow. wow, wow, wow. Sul fianco avete visto com'è partito e non si è girato, ma è partito verso la rete. Mi sono spaventato tantissimo. Adesso facciamo da dietro. Qua no, no, si muove tantissimo, no, no, no, no, allora, un attimo di pausa perché mi è preso un colpo al cuore mi aspettavo eh, di avere qualcosa di più rispetto al mini 2 invece secondo me dal punto di vista eh, del comportamento con un'aria sparata come quella del soffiatore di 40 45 km h eh, ragazzi non si comporta perlomeno ad oggi ovviamente lui ha bisogno di ancora di aggiornamenti perché è nuovissimo, il Gemini Mini 2 praticamente è sviluppatissimo ma ad oggi ragazzi mi ha fatto prendere un colpo, facciamo una piccola prova ancora parto da lontano proprio perché ho paura eh, di andare a fare qualche cazzata gigantesca, quindi 3, 2, 1, fuoco vado sul fianco attenzione attenzione attenzione al fianco da questa parte sembra un po' meglio rispetto a come si è comportato prima, ma si muove tantissimo, vado di qua, mi avvicino, no attenzione se l'aria gli arriva sotto alle eliche è pericolosissimo, guardate come si alza, se mi avvicino gli vado un attimo su, oh là! Torna in posizione, perché torna in posizione, ma fa dei movimenti che ovviamente mi mettono un po' più ansia rispetto al DJI Mini 2 eh, e quindi visto che non ho uno spazio ampissimo non vorrei andare a fare qualche cagata di quelle che poi mi ricordo per tutta la vita però direi che eh, non è la stessa cosa con lui non è la stessa cosa abbiamo un drone che sicuramente è nuovo quindi tanto da migliorare però avete visto che probabilmente la sua conformità magari delle eh, eliche inclinate eh, la sua conformità di questi bracci eh, così lunghi non lo so le eliche che sono più lunghe rispetto a quelle del mini 2 non so tutte queste cose eh, quando l'aria gli arriva in determinate eh, angolazioni eh, diciamo che eh, fa dei movimenti che il mini 2 non fa perché avete visto il mini 2 la cosa più strana che ha fatto è stato ruotare su se stesso per poi tornare in posizione ma non ha mai fatto movimenti o oscillazioni ampie con lui quando sono andato in questa posizione qua per intenderci più o meno questa mi sembra che ero è partito e lì c'è la rete mi sono fermato perché secondo me se continuavo a soffiare arrivava contro la rete eh, poi alla fine vedete lui è tornato qua e eh, perché è praticamente ancora sopra al landing e quindi non ha eh, perso la posizione ma ha fatto dei movimenti che eh, diciamo ha fatto fatica a controllare probabilmente come ripeto l'aria sparata da lui un appunto un getto così forte eh, da vicino poi così poi mirato non vanno molto d'accordo secondo me però eh, sicuramente mi ha fatto prendere un colpo quindi ragazzi aspetto voi nei commenti qua sotto per sentire la vostra eh, ditemi la vostra opinione lo so che il soffiatore non è un test definitivo non è come il vento sicuramente però ci dà secondo me un po l'idea di come il drone possa gestire eh, delle raffiche d'aria che gli arrivano eh, da varie angolazioni e il Mini 2 ha sempre dimostrato tanta tanta roba e sicuramente tanta roba l'aveva dimostrata anche lo Zino Mini Pro che secondo me era stato addirittura meglio del Mini 2 nel test che avevo fatto sempre con lui mentre lui eh, diciamo che è rimandato a, tra qualche aggiornamento perché perché l'avete visto quindi ragazzi eh, mi raccomando scrivetevi nei commenti la vostra opinione perché sono davvero curioso di saperla spero che questo è un mio video test in cui ho sudato tantissimo guardate ho lascelle pezzatissime perché quando il drone è partito verso la rete mi sono spaventato tantissimo anche perché è nuovo fiammante e l'ho pagato quindi mi giravano anche altamente le scatole andarlo a sfracassare, ma la sicurezza di sparargli senza nessun problema, come faccio col Mini 2, eh, quasi quasi mi costava il drone spiaccicato contro alla rete. Quindi, ragazzi, se questo è il mio video in cui vi ho portato questo mio primo test riguardante il Mini 3 Pro, questo nuovo drone di DJI con resistenza al soffiatore, vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su. Seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, spoiler di quello che arriverà sul canale. Aspettatemi perché ci sarà un altro test riguardante lui molto molto interessante eh, che sono curioso di fare rispetto sempre al suo fratellino DJI, rispetto sempre al suo predecessore DJI Mini 2. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Fett per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni la tecnologia in generale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test come questo o una novità. Ciao e al prossimo video!